accetta allora eh, grazie eh, grazie a chi ci ascolta grazie a maurizio cerdo segretario del partito della rifondazione eh, grazie, comunista eh, grazie a chi ci ascolta e per aver accettato il nostro invito subito dopo eh, il voto eh, la campagna elettorale le elezioni eh, che ci sono state in Italia che ci portano al governo eh, per la prima volta una donna, e, eh, e sappiamo quanto questo eh, abbia diciamo anche agitato la discussione e il dibattito tra le compagne femministe eh, in Italia e altrove. E il, il risultato elettorale di, di Unione Popolare sicuramente inferiore a quello delle aspettative, dentro un quadro in cui la destra, eh, pur non avanzando in termini di voti assoluti, eh, mh, diventa la prima forza eh, del paese. Il governo sarà assegnato alla Meloni, probabilmente, essendo nostra una Repubblica parlamentare, eh, sarà poi il Parlamento a, a decidere. E in uno scenario internazionale molto complicato e in cui le destre eh, sovraniste, vari a titolo, avanzano anche in altri paesi. Dalla Svezia, eh, abbiamo avuto eh, le presidenziali in Francia con la crescita della Le Pen, eh, vediamo anche in Spagna, la crescita della destra. Quindi, uno scenario un po' eh, che ci vede insieme in questo senso eh, in Europa ma il carattere diciamo del nostro voto ha qualche cosa eh, di, di particolare che vorremmo anche eh, capire meglio anche con te aiutarci reciprocamente a comprendere quali siano i significati perché eh, ci sia questo voto eh, così pronunciato verso le destre e mentre manca diciamo la possibilità di avere eh, una sinistra eh, almeno all'altezza diciamo della, della sfida che, che propone su questo terreno la destra e noi raccogliamo due tre domande che come redazione eh, vogliamo sottoporti in modo che poi tu Raccogli un po' eh, le questioni e poi ci dai anche il tuo commento eh, su quello che, che vorremmo dire. Io inizio già da, dando subito la parola a Roberto Rosso eh, e poi eh, a, Re, a Alessandro eh, per le prime, le prime questioni da mettere sul tavolo. Roberto Rosso. Grazie. Eh, dunque. Eh... Ah, scusami. Oh, scusami forse sono io avevo abbastanza io mi sentite? Eh, sì sì scusami ah, ecco eh, dunque mi la... Eh, sì, sì. la mia è una domanda diciamo non semplice e banale contemporaneamente ci sono state molte analisi sociologiche l'istituto Cattaneo ci fa conoscere i flussi eccetera le ultime e è... Tornate le elezioni nazionali, hanno visto varie ondate: i 5 Stelle, eh, la Lega, alle Europee, eccetera, il PD di Renzi. Cioè abbiamo avuto delle oscillazioni tra elezioni vere e proprie nazionali e europee, piuttosto che, che sondaggi, e l'ultimo arrivato sono i risultati di, que di quest'ultima eh, consultazione. Io la mia domanda eh, non si rivolge a te eh, richiedendoti una sorta di analisi sociologica, quanto piuttosto in base a quella che è la tua esperienza politica, la tua e attraverso di te l'esperienza di un corpo collettivo che si misura con le realtà sociali. Io personalmente vivo molto dentro le realtà di territorio, lavoro sul piano ambientalista, Valle del sacco, inquinamento, eccetera. La vedo, diciamo, dalla parte della cittadinanza attiva e anche quella però è una minoranza, anche se di volta in volta abbiamo, abbiamo dei momenti di, eh, di, di mobilitazione sociale piuttosto ampia. Quindi io quello che ti chiedo è che eh, impressione avete... Eh, Ragioni di, que di queste modalità di voto, del rapporto in generale quindi dei, dei cittadini, delle varie fasce dei cittadini con, con il voto, con la democrazia, con le responsabilità politiche viste, eh, viste nel voto ed eventualmente il rapporto tra queste, tra diciamo l'impegno eh, e la risposta sul piano elettorale, quelle che sono invece delle mobilitazioni sociali a cui molti di noi partecipano. Eh, sì, grazie Alessandro. Io in realtà ho due eh, domande, diciamo veloci. Uno è ha vinto la destra con il 44% dei voti, però il primo partito è del, che ha il 36% è quello delle persone che non sono andate a votare. Poi ci sono anche quelli che si sono astenuti. Circa 400.000, credo, adesso non mi ricordo. Ecco, eh, questa, questa parte di cittadinanza italiana, di cittadini italiani, sono fondamentalmente forse dei cittadini che si sentono abbandonati, che sono diventati scettici rispetto al fatto di andare appunto a votare, eh, hanno una disaffezione, sono diventati apatici. Eh. Allora, un tema è come si fa a incanalare diciamo, questa disaffezione, questo malcontento popolare in una mobilitazione? Questa è la prima domanda. Perché è chiaro che è lì che bisogna andare a pescare, perché abbiamo visto che grosso modo centrosinistra e la destra, i loro voti sono rimasti con cali interni, con travasi, eccetera, però sono grosso modo quelli anche rispetto al 2018. La seconda domanda riguarda il Movimento 5 Stelle. Ecco, L'Unione Popolare aveva fatto una, una proposta di fare un fronte comune no? prima, poche, un po' di settimane prima delle elezioni, questa cosa è stata rifiutata. Eh, Conte si è spostato, lui dice, è diventato progressista, non parla di essere di sinistra, dice di essere diventato progressista, si è spostato sicuramente su alcuni temi, eh, diciamo tra virgolette a sinistra, il tema del reddito di cittadinanza e non solo, Adesso, da un punto di vista nostro, il tema diventa quello di capire come fare a stanare, diciamo, il Movimento 5 Stelle e fare in modo che non sia solo una di, un, un discorso, diciamo, di retorica elettorale, ma sia effettivamente il discorso di spostarsi a sinistra rispetto a un tema, rispetto al PD, quantomeno, e quindi costruire, magari, non lo so, insieme o comunque fare in modo che cresca una, una, una sinistra che sia a sinistra del PD. Ecco. E quindi eh, diciamo Unione Popolare forse può fare questo, almeno questa quest azione di, di essere il pungolo che rispetto ai 5 Stelle li costringe diciamo, come dire, a fare i conti su temi e soprattutto in prospettiva del fatto che stiamo andando verso una grave recessione economica. Che diventerà una gravissima recessione, eh, questa crisi sociale. Ecco. Finito. Grazie. Maurizio, a te la parola. Allora, le due domande mi sembrano, anzi, le tre domande mi sembrano particolarmente centrali rispetto al nostro che fare, anche se le risposte sono molto difficili. La prima che più di analisi rispetto alle impressioni sul rapporto tra le mobilitazioni sul piano sociale e il voto dei cittadini, io penso che, che in Italia noi non abbiamo avuto in questi anni mobilitazioni che siano state in grado eh, di polarizzare a sinistra l'opinione pubblica e anche laddove le abbiamo avute larghe cosa che non è accaduta molto spesso eh, comunque eh, sono state rinchiuse dentro la polarizzazione eh, classica insomma del sistema politico eh, in sintesi noi in Italia non abbiamo avuto eh, grandi cicli di lotte come in Francia, ma neanche un movimento delle dimensioni degli indignados in Spagna che furono la base di massa per Podemos. Tutto questo non c'è stato. Noi abbiamo molteplici vertenze, lotte, movimenti, ma molto spesso non vanno al di là del piano locale o della singola vertenza, comunque non costruiscono una narrazione eh, che cambia il modo di vedere la politica di milioni di, di persone. E credo che c'è un problema dell'essere noi una minoranza che non riguarda solo le forze politiche, forze, le debolezze politiche organizzate, cioè noi che ci ostiniamo a presentarci alle elezioni a fare militanza, a cercare di tenere in piedi le organizzazioni diciamo che si definiscono politiche classicamente, ma che riguarda anche i movimenti sociali di cui facciamo parte, di cui molto spesso eh, siamo attiviste e attiviste, anche con ruoli importanti. Eh, neg negli anni che abbiamo alle spalle c'è stata la sensazione. Eh, la boria dopo la boria di partito la boria di movimento c'è la sensazione che fosse un problema della, dei partitini della sinistra radicale l'inconsistenza sul piano della rappresentanza credo che oggi anche chi fa movimento cittadinanza attiva via discorrendo non, non può non interrogarsi eh, quello che accade quindi eh, io credo che, che debba farci ragionare molto perché siamo di fronte a un'insufficienza di tutte e tutti, almeno tutte e tutti quelli che si riconoscono eh, su un punto di vista antiliberista, pacifista, ambientalista. insomma. E, e Può anche accadere che eh, ovviamente sul piano locale, le nostre lotte, le nostre mobilitazioni producano anche dei fatti eh, politici che abbiano un'incidenza elettorale. Non mi pare che però riescano ad averla a livello nazionale. Eh, questo è un, è un tema che ci dobbiamo porre fortemente. Ovviamente da parte mia non c'è eh, un rimprovero a chi fa attivismo, essendo un attivista tra l'altro semmai a chi concepisce la politica solo come un momento elettorale, però non credo che la somma delle vertenze faccia eh, di per sé l'alternativa. Eh, certo non può essere costruita neanche eh, a prescindere dalle vertenze e questo riguarda anche la domanda eh, su Unione Popolare che mi faceva Alessandro. È evidente che Unione Popolare è eh, è stata costruita in maniera accelerata perché la crisi di governo, le elezioni anticipate ci hanno costretto a tour de force, ma avrà spazio e forza solo se perlomeno riuscirà a diventare casa comune della parte più attiva e critica della sinistra italiana, oltre che più coerente, insomma, di chi però è socialmente attivo e attivo nei movimenti. E via discorrendo. Quindi è un pezzo della risposta alla tua domanda. Però anche qui io non sono convinto che, per esempio, si riesca ad aggredire la disaffezione solo a partire dal lavoro di base per un semplice fatto che oggi la nostra forza sociale è talmente debole che non consente di intercettare attraverso un contatto diretto, e questo riguarda sia i movimenti, eh, sia le espressioni politiche come Rifondazione, PAP o Unione Popolare, eh, milioni di persone che si sono allontanate dalla politica, non va mitizzata l'astenzione, perché una quota di astenzione c'è sempre stata e ha tante ragioni è piuttosto fisiologica in sistemi politici che sono pensati per disincentivare eh, la partecipazione è ovvio che per avere la partecipazione di massa della prima repubblica ci vorrebbero i partiti di massa della prima repubblica quando io ero diciamo un teenager a 200 metri a Casabia Massimo, 300 c'era una sede del Partito Comunista e una della Democrazia eh, Cristiana che si contendevano il consenso. I socialisti non avevano la sede, ma si riunivano nella, nei locali della circoscrizione. Ma comunque eh, i partiti politici erano una realtà che le persone incontravano praticamente quotidianamente, camminando, uscendo di casa. Eh, non, non ricostruiamo facilmente quel tipo di partecipazione politica però credo sono d'accordo che il pezzo da fare è fondamentale per noi eh, perché la disaffezione si concentra soprattutto nelle classi lavoratrici e nelle classi popolari da questo punto di vista c'è anche da ragionare sulle forme organizzative che costruiscano di nuovo legame sociale anche qui noi ne parliamo da anni in parte anche in qualche realtà lo pratichiamo, però sono convinto che per passare, citando Lenin all'artigianato, alla, alla grande scala, insomma, all'industria, ci sia bisogno innanzitutto di costruire un discorso politico e anche un minimo di forza che ti consenta di comunicare. Eh, il Movimento 5 Stelle ha recuperato un po' di voti dalla precedentemente è riuscito a portare moltissimi astensionisti a votare, milioni di astensionisti a votare e non l'ha fatto con la presenza sociale che non aveva al di là di qualche gazzebo che non aveva chissà quale eh, presenza ma lo ha fatto attraverso eh, una capacità di, di comunicare al complesso del, della popolazione e quindi la forza che riusciremo a dare al progetto di unione popolare e anche la credibilità del discorso che riusciremo a costruire. E qui c'è da scavare perché è ovvio che noi abbiamo un problema dall'altro, da un lato, di cercare di continuare a aggregare le energie dei, dei già attivi, dei, dei già politicizzati. E In parte l'abbiamo anche fatto con l'Unione Popolare, i 400.000 voti non sono voti così, sono voti molto per la maggior parte convinti, di gente informata, che ha corso il rischio di sprecare il voto, come direbbe qualcuno, poi sprecare, io se non c'era Unione Popolare non sarei andato a votare perché non avrei votato per nessuna coalizione guerrafondaia, per esempio, quindi non è che ho sprocato il mio voto, Unione Popolare mi ha consentito di esercitare eh, il diritto di voto, eh, però queste piccole minoranze, insomma c'è ancora molto lavoro da fare, ma poi dobbiamo costruire un discorso e qui c'è davvero ancora molto da fare in chiesta e ragionare, eh, che parli a quelli diversi da noi, agli spoliticizzati, a, a chi tra l'altro è stato investito dalle ondate di antipolitica e non mi riferisco tanto al Movimento 5 Stelle ma all'antipolitica dall'alto che va avanti da 40 anni e che sostanzialmente ha reso eh, il, per settori della società non secondari eh, la politica qualcosa per cui non vale manco la pena di, insomma, di, eh, di dedicare qualche minuto di, eh, di attenzione. E quindi c'è un grande lavoro da fare in questo senso. Per quanto riguarda Conte Progressista, io penso che la scelta del Movimento 5 Stelle non sia data, lo dico con sincerità, da grandi eh, elaborazioni politiche nel senso né da una presa di coscienza, cioè non credo che una figura come Conte che è riuscito a stare al fianco di Salvini sia poi diventato chissà quanto di sinistra, questo lo lascio al marketing e alla pubblicità. Il Movimento 5 Stelle al suo interno conteneva cose molto diverse programmaticamente, eh, ha perso l'elettorato di destra perché prima con Salvini e poi con la Meloni i delusi del vecchio centro-destra hanno ritrovato nuove leadership più giovani con cui identificarsi, anche qui è vero che la destra ha offerto anche un'idea di protezione sociale, di nazionalismo, ma sottovaluterei che c'è anche una presa popolare che è di lunga durata ormai dei temi razzisti, omofobi, eh, che non va sottovalutata e che è forte anche nelle classi popolari. Io sono sicuro che nel mio condominio ci sono persone che mi sono anche amiche che non mi hanno votato perché non sopportano i beggalesi del primo e secondo piano e i senegalesi del settimo. e Sono bravissime persone anche di sinistra. Poi magari queste non avranno votato a destra, per come li conosco avranno votato Movimento 5 Stelle, però eh, è un problema che, che non dobbiamo rimuovere perché di lunga durata e e sul quale c'è ancora molto da lavorare. E penso che Conte si sia riposizionato, però in maniera forte. Quindi, non voglio ehm, sottovalutare quello che è accaduto, semplicemente eh, perché sanno che, che a sinistra era dove si potevano andare a pescare voti. Eh, la spregiudicatezza dei 5 Stelle quando mm. eh, imitavano i manifesti della destra, Sbarchi Zero, eccetera, o festeggiavano Vinmo Lucano. Io non, o quando ignoravano la protesta delle carceri, voglio ricordare, il Movimento 5 Stelle gestì, aveva il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, quando eh, nel carcere in Modena sono morte 11 persone che erano detenuti, che erano in fibrillazione come tutti i reclusi per il sovraffollamento con la pandemia. Purtroppo sono cose che ha dimenticato tante compagne e compagni che hanno votato Movimento 5 Stelle e che mi ritroverò al mio fianco delle manifestazioni eh, antirazziste, eh, però viviamo in una società della comunicazione in cui si, ci si muove su flussi emotivi molto rapidi e anche la memoria è molto, molto molto labile, anche perché queste cose il Movimento 5 Stelle non, non gliela contestate nessuno in televisione se non noi nelle rare apparizioni dei magistris, quindi sono un po' svanite nella memoria persino l'invio Io penso che comunque rispetto a un partito di massa come il Movimento 5 Stelle in termini di voti, noi dobbiamo avere un atteggiamento positivo, certo criticarli quando c'è da criticarli, ma io rimango convinto della nostra proposta di costruire un fronte, una coalizione di alternativa. E che abbiamo fatto prima delle elezioni e devo dire che più che conte perché insomma, credo che sia stato grave che frato gli e bonelli non abbiano raccolto la nostra proposta certo l'hanno scampata però hanno perché insomma hanno ottenuto indubbiamente un successo che gli va riconosciuto però si è persa l'occasione di creare un punto un, un polo vero che avrebbe potuto rappresentare un una sinistra, un centrosinistra differente nel nostro paese da quello incentrato sul, sul PD. è stata una grande mm. occasione persa perché magari molti che sono rimasti a casa o non si sono impegnati in questa campagna elettorale l'avrebbero accolta molto positivamente. Quindi credo, per rispondere Alessandro, che dobbiamo insistere su questo piano e per quanto riguarda l'astenzione senza ricette facili, eh, io credo che dobbiamo rafforzare l'unione popolare per avere quella forza che ti consente di parlare alla gente e farlo a partire dall'emergenza sociale che sta vivendo il paese e che non può che crescere. Anche qui, io credo che dobbiamo avere la capacità anche di parlare dei problemi quotidiani, una nostra compagna, non di rifondazione, insomma, dei movimenti come. Raffaella Bolini, eh, i giorni del, prima delle elezioni scrisse un post, lei ci è passata per esperienza personale, eh, sui caregiver, anche questo fatto che noi usiamo questi termini inglesi fa sì che metà dei proletari italiani non ci capiscono, ma comunque quelli che hanno una persona cara, che è molto malata, che ha bisogno di assistenza continua o ha una disabilità grave, eccetera, Parliamo di milioni di persone, di famiglie che vivono un inferno in terra. Eh, ora, se noi parliamo solo di neoliberismo in termini generali, non ci capiranno mai. E noi dobbiamo riuscire ad entrare nelle loro case e fargli sentire che c'è qualcuno che, che si pone i loro problemi e anche qualche soluzione per risolverli. Eh, penso che la strada sia lunga e non penso che ci siano facili scorciatori. Grazie, grazie Maurizio. Do adesso il secondo giro di domande iniziando da Roberto Musacchio. E poi... Siamo stiamo un po' a cavallo ancora tra analisi e anche un po' previsione su quello che succede. Lo faccio intorno al tema della guerra. Mi ricordo insomma che è stato il primo atto che ha visto nascere la rifondazione comunista, ancora prima che nascesse, perché... Quello sull'Iraq fu il primo voto che in Ingravo e altri che poi avrebbero fatto al gruppo al Senato di Rifondazione Comunista, non in Ingravo, Libertini e altri, eh, dietro in contrasto con l'allora ancora PC, mi pare. E, eh, si dice quasi che la guerra non abbia inciso e, e questo io lo trovo drammatico, insomma, perché la guerra è un elemento incombente, insomma allora anche per capire perché Meloni può vincere le elezioni io, e anche che tipo di opposizione si potrà fare tu sai che io penso che sarà difficile eh, ripetere il 94 contro Berlusconi Insomma, eh, noi sai Transform segue molto la politica europea io non so quanta gente abbia sentito o letto il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione io sono rimasto raccapricciato c'è cioè un discorso di nazionalismo europeo belligerante, in una situazione in cui ormai lo spettro della guerra è in atto, insomma, tra quello che succede sugli asdotti, l'ingresso eh, de, forse dell'Ucraina nella Nato accelerato, chiesto, dall'altra parte l'annessione fatta dalla Russia delle quattro province, insomma. E infatti mi sono detto, di fronte a un'Europa-nazione eroica e belligerante, insomma Meloni è parte integrante com'è la Polonia come lo sono diventati le, i democratici che poi sono gli eredi della destra svedese insomma? ed anzi Meloni pone una questione che è quella di un'Europa lei la chiama più democratica e che significa un'Europa in cui le nazioni contano di più e per contare di più probabilmente sarà il tema che porrà quello del presidenzialismo in Italia e in Europa insomma allora io penso che insomma, questa, questa questione del, del come sia connaturata questa de destra a come è diventata l'Unione Europea in questo momento eh, sia molto preoccupante eh, per il tipo di opposizione che si riesce a fare e anche rispetto al fatto che in, in quella difficoltà delle persone ad orientarsi nel mondo in cui vivono, addirittura un qualcosa come la guerra che ha effetti sulle bollette, come abbiamo detto, viene derubricata nel voto. Ecco, questo è un po' il tema che ti pongo. Ci posso mettere un passacchio, scusa, oggi dai compagni della redazione non c'era nessuna che poteva esserci. Però, insomma, Meloni, Ursula von der Leyen e così via, insomma, questo tema delle donne al potere e dall'altra parte invece il movimento in Iran delle donne fa ragionare sulle due facce, diciamo, della questione femminile e femminista. Grazie Roberto. Riccardo, mi scuso anch'io per la mancata presenza delle compagne, eh, siamo tutti maschi, ma eh, la nostra redazione ha bisogno di contare anche su una presenza femminile che purtroppo no, preferisce esercitare altrove le proprie intelligenze, quindi siamo limitati in questo. E Riccardo? Una cosa molto breve, eh, penso che credo, tutti i partiti durante le elezioni abbiano agitato il tema dell'ambiente e della crisi climatica, ma eh, tu pensi che questa, questo agita agitare il tema abbia prodotto dei risultati in termini di consenso elettorale, per esempio all'associazione fra Verdi e Sinistra Italiana, o, o pensi che abbia contato poco? E quindi se questo tema come in realtà è, è importante, perché la catastrofe ambientale non è una cosa all'orizzonte una cosa che già vi viviamo come possiamo fare per da un lato per praticare le azioni necessarie ma soprattutto per farle entrare nella politica e farle entrare soprattutto in maniera connessa con gli altri temi non in maniera collaterale oggi ci occupiamo di questo ma poi magari ci occupiamo anche dell'impianto dell di incenerimento se però è vicino a casa nostra eh. E quindi ehm, cioè, come questa cosa può essere fatta da Unione Popolare, in modo da poter arrivare, poi farlo diventare anche un tema che tira il consenso. Grazie Riccardo. L'ultima parola eh, Franco Ferrari per l'ultima questione. Sì, io ti ponevo il problema delle del, prospettive di Unione Popolare. Noi abbiamo visto in tutte le esperienze elettorali degli ultimi anni, ormai forse una decina, che eh, diciamo, le esperienze, anche quando sono andate meglio di altre, poi non sono durate eh, nel tempo, Insomma, si sono dissolte per vari eh, motivi. Quindi l'interrogativo che credo ci sia, che ci facciamo, è, eh, nonostante il risultato non sia esaltante, se si sia comunque utile e opportuno eh, far sì che il Mio Popolare sia un progetto che abbia una sua prospettiva negli anni e che non sia anche questo rapidamente accantonato. E io credo che un ci sono ovviamente molte questioni davanti a noi, gli interventi, le domande, il tuo intervento di prima le hanno affrontate, però diciamo ci sono alcune questioni più specifiche e, e interrogativi che io vedo e che, secondo me, sono che un po' si sono sempre riproposti, e che sono questi eh, nel definire un soggetto politico plurale unitario. Il primo è se anche noi, in questo contesto comunicativo e politico, abbiamo bisogno non di un leader tutto fare, ma di una faccia pubblica cioè di qualcuno che, che rappresenti il progetto e che consenta alla gente di identificarlo e di identificarsi, come questo però sta insieme a un lavoro e una partecipazione collettiva. E l'altro punto, che mi sembra un nodo mai del tutto risolto, è come si possa mettere insieme diciamo, un soggetto collettivo che non sia solo un classico intergruppi, cioè una sede in cui organizzazioni preesistenti trovano eh, con grande fatica, a volte con facilità altre, una forma di mediazione oppure possa diventare senza presupporre la cancellazione di nessuno, né come identità né come organizzazione, un effettivo soggetto collettivo che abbia una sua capacità di, di attrazione di sviluppo e di iniziativa e non sia solo un'occasione elettorale. Sì, insomma le questioni sono parecchie e quindi vi lascio tutto lo spazio per rispondere. Allora, la prima domanda, quella di Roberto, più che domanda, constatazione, io credo che c'è una grande sconfitta dal nostro punto di vista di internazionalisti, di pacifisti e cioè che la guerra non è sentita neanche da chi magari ha manifestato con noi il 5 marzo a Roma come una discriminante e mi riferisco alle compagnie e compagni che hanno votato sinistra italiana per fare esempio Verdi sono sicuro che moltissimi dai dirigenti fino a ai militanti hanno manifestato con noi contro la guerra l'invio di armi l'aumento delle spese militari giusto però eh, questa cosa non è diventata un, una questione discriminante cioè una cosa su cui io non mi alleo con chi fa la guerra né chiedo come condizione per fare un accordo anche tecnico eh, che adesso il congelamento dell'aumento delle spese militari Oh, delle condizioni per l'apertura di una trattativa di pace, niente e cioè ma questo vale anche nei confronti del movimento 5 stelle che ha votato l'invio di armi l'aumento delle spese militari certo in quel caso c'è stata una perdita di memoria perché anche per il supporto per gli attacchi che Conte ha ricevuto la sua narrazione di essere diventato pacifista è stata avallata diciamo in qualche maniera dalle polemiche degli altri contro per cui effettivamente un italiano non addetto ai lavori come noi avrà anche pensato che Conte si era opposto all'aumento delle spese militari e all'invio delle armi in Ucraina. Eh, però io devo dire che quello che mi ha colpito fortemente e questo elemento non parlo del nostro risultato eh, che pure conta eh, perché magari noi a tante aree della società italiana Manco ci siamo arrivati, penso che metà secondo i dati, forse metà degli elettori, manco sapevano cos'era Unione Popolare. Quindi. Però nel piccolo mondo della sinistra, quel 4, 5, 6% di persone di sinistra a sinistra, diciamo che ci sono in questo paese, questa non è stata la questione di rimedio. Cioè nel ragionare su cosa votare è stato più importante, ma chi lo fa il 3%? E il mio voto non va sprecato, oppure eh, come posso utilizzare il mio voto per battere la destra, c'è cioè una cosa enorme, come la guerra a fronte del di come ha riconfigurato l'Europa e l'Italia e anche il volto del PD, io lo dico, io ho problemi e continuerò a averli a parlare di generiche unità eh, rispetto a una cosa come il progetto imperialista, imperiale eh, a cui si sta sottomottendo l'Europa o di cui è parte attiva. Però comprendo, e noto andando in giro parlando, che questa cosa non è sentita con una drammaticità, probabilmente perché noi non siamo quelli che muoiono, non siamo nella prima guerra mondiale in cui la discriminante entrava nelle case perché c'erano... Eh, milioni di persone mandate al fronte, però questa cosa qui è una cosa su cui noi dobbiamo riflettere fortemente, perché è un don't look back, eh, don't look up riguardava l'asteroide, qui riguarda la bomba nucleare, cioè noi siamo alla soglia della guerra nucleare, eppure la maggioranza Ursula, tutto sommato, gode del sostegno della maggior parte di quelli che si considerano progressisti e democratici nel nostro paese. Comunque non è nell'agenda, cioè, eh, questa è davvero secondo me la cosa su cui dobbiamo riflettere di più perché ha una drammaticità immediata che è anche maggiore del, del cambiamento climatico perché sul cambiamento climatico uno può dire Vabbè, troveremo il tempo, si vedrà eccetera. Qui noi siamo di fronte a un'urgenza. A fatti enormi che accadono ogni giorno che però sono rientrati nella normalità e lo dico questo non riguarda solo l'italia riguarda tutta europa perché in tutta europa non c'è un movimento pacifista di massa quindi eh, eh, e quindi io lo dico guardate anche gli esempi che facevano non li citavo anche perché è finita la campagna elettorale in maniera polemica perché non è che è utile adesso per un po' non voteremo, quindi non dobbiamo fare proselitismo. Lo citavo come problema che riguarda la stessa i partiti della sinistra europea, eh, nel senso che noi davvero, non lo so, forse tutti noi siamo dentro un, un mondo eh, che in qualche maniera si sente al sicuro, non vive drammaticamente questa situazione. Va bene, io non mi riferisco. A quelle compagne e compagni che pur ci sono e da cui dissento che sono a partire dalla difesa del diritto dell'autodeterminazione dell'Ucraina, sono diventati eh, filo NATO, filo guerra, eccetera, perché quelli hanno una posizione. Io mi riferisco alla parte di italiani e italiani, ma parlo soprattutto di quelle, quelli politicizzati, che sono d'accordo con noi nell'analisi della guerra, delle responsabilità, di quello che bisognerebbe fare. Certo, questa cosa ha pesato, io credo, anche nel, nell'elettorato, però, ripeto, sull'elettorato la cosa è differente perché il nostro punto di vista non era talmente forte da diventare uno dei termini della polarizzazione. Noi in Italia, anche se siamo compagni e amici di Melechon, non siamo Melechon, quindi non è che la gente ha pensato che per fermare la guerra si doveva votare Unione Popolare sulla massa dei milioni questa cosa non c'era proprio, però parlo del nostro mondo, eh? quello di cui fa parte anche Transform. Cioè eh, Rovelli o Carlo Rovelli o Donatella di Cesare hanno fatto la scelta di sostenere Unione Popolare a partire dalla guerra. Ecco, perché questo non si è verificato su una scala più larga, portando tra l'altro anche alla ricomposizione di mondi che erano stati divisi rispetto alla relazione col centro-sinistra e eh, questo è un tema su cui ci dobbiamo eh, molto interrogare e devo dire oggi è uscito un appello sottoscritto anche da amici amiche compagni e compagni che conoscono la vita e anche lì che non ci fosse la questione della guerra come dirimente a me ha colpito perché quel tipo di testo si poteva scrivere pure vent'anni fa dopo la sconfitta del centro-sinistra del, del 2001, cioè è come se questa cosa enorme non ci fosse. E su questa grande rimozione, io credo che noi dobbiamo eh, riflettere molto, eh, ma davvero molto, perché le cose, tra l'altro, stanno peggiorando di giorno in giorno. Anche qui, noi eravamo abituati a una storia nostra che probabilmente dobbiamo ricollocare. Noi eravamo abituati alla famosa separazione, scissione del 1914-18, in cui il movimento socialista si divise e, diciamo, intorno alla guerra partì il movimento comunista, la rivoluzione d'ottobre, Rosa Luxemburg, tutto quello che è accaduto, e comunque movimenti di massa. Ecco, a me sembra che invece siamo un po' come. I socialisti, gli anarchisi, i gli wobblies americani che andarono in galera durante la Prima Guerra Mondiale quando uscirono non trovarono grandi masse eh, a seguirle, ma la Red Scare, cioè la persecuzione, eh, nel senso che ci ritroviamo a fare la cosa giusta senza grande seguito. Per quanto riguarda la, la questione dell'ambiente di cui parlava Riccardo, mi pare, eh, Rifici, io sono completamente d'accordo con lui e lo dicevo rispondendo alla prima domanda di Roberto. La somma delle vertenze non fa un discorso ecosocialista rosso-verde, egemonico eh, sulla società. E, e, ci riuscimmo quando, fu, quando insomma, nel, nel grande ciclo degli anni Ottanta del Movimento contro l'energia nucleare, e lì ci siamo riusciti. Adesso siamo al di sotto di tutto questo. E anche la questione climatica insomma c'è molto da lavorare però credo che tra io ho visto tra i diciottenni che diciamo hanno votato che mi hanno scritto che si sono avvicinati a unione popolare la questione ambientale pesava molto e questo mi fa molto molto eh, piacere cioè insomma mi dà una sensazione eh, molto positiva e quindi è una cosa su cui lavorare eh, penso che alla lista rosso verde tra l'altro, lo dico, insomma, ma non, qui non, su Transform non è un segreto. Se non ci fosse stata una lista rosso-verde, io probabilmente avrei proposto un'altra denominazione al posto di Unione Popolare, comunque una caratterizzazione rosso-verde più marcata anche nel simbolo, perché sicura, sicuramente è, è insomma la costruzione politica che ci compete. Con tutte le critiche che io posso fare ai verdi italiani, Europei, tra l'altro i verdi europei, soprattutto quelli tedeschi, sono diventati il partito diciamo più imperialista nato del continente, la Espede tedesca al confronto è un gruppo di pacifisti, insomma, i seguaci di la pira anche su questo io siccome sono stato, eh, diciamo, rosso e verde da quando avevo i calzoncini corti, quindi per me è un dramma, se penso a Rudy duch che ideò con voi eh, l'uso del colore verde per dare, eh, per definire l'opposizione extraparlamentare antiimperialista tedesca, cioè davvero siamo eh, alla fantascienza, però questa è la storia nostra di questo, di questo inizio di millennio. Eh, dicevo, rispetto all'ambiente io credo che del voto giovanile intercettato soprattutto dai Verdi eh, è un... Pesia moltissimo la questione ambientale e tra l'altro, siccome è un voto uh, di giovani che non sono immersi dentro la conflittualità, la memoria, guardate, è già accaduto al Comune di Milano. Al Comune di Milano i comitati ambientalisti, eh, quelli che facevano le lotte concrete, erano quasi tutti con noi che abbiamo preso l'1 e 8, i Verdi che si sono messi con la peggiore giunta. Cementificatoria d'Italia, cioè quella di sala, l'immobiliarismo hanno preso il 4% perché probabilmente tante ragazzi, ragazze, cittadine e cittadini con sensibilità ambientale, hanno votato a quelli che, diciamo, pensa, hanno pensato siano i più sensibili, che poi la loro linea sia contraddittoria. Questo è un discorso, insomma, che riguarda purtroppo più gli addetti ai lavori che la percezione di massa. Eh, però questo, insomma. Anche qui io credo che noi dobbiamo dialogare e cercare di costruire ponti sulla base dell'opposizione che va costruita a questo governo, insomma, perché oggettivamente in Italia abbiamo bisogno di uno schieramento eh, democratico costituzionale rosso-verde di massa. Per quanto riguarda le prospettive, la cosa che diceva Franco, eh, io penso che bisogna procedere, non c'è nessuna garanzia che le cose non vadano male come le altre volte, eh, nessuna, se non l'impegno soggettivo, eh, di positivo ci può essere il fatto che tra noi e PAP che tendiamo a litigare, come accade i comunisti e eh, le comuniste da sempre, Diciamo, non avevano ancora fondato la prima internazionale che già si divide, se Marx e Bakunin, e Proudhon e Marx avevano litigato già prima, quindi non vedo perché noi dovremmo essere diversi, in mezzo forse dei Magistris e altri, che hanno una storia diversa possono essere un elemento unificante positivo rispetto alla nostra litigiosità e dentro la campagna elettorale secondo me c'è stato il fatto che si sono avvicinate e si sono coinvolte molte persone al di fuori delle organizzazioni io penso che ci sia un potenziale espansivo dall'america latina all'europa le modalità per coniugare partecipazione dei singoli e presenza di più partiti, associazioni, gruppi collettivi, eh, insomma c'è ampio repertorio per andare avanti. L'importante, io credo, che sia andare avanti. Eh, per quanto riguarda avere una leadership, io non amo questi termini, certo, dal, ma questo era stato deciso prima: eh, non è che dipenda dal risultato elettorale. Ovviamente, noi non dobbiamo costruire il partito dei Magistris perché l'uso del nome che abbiamo deciso all'ultimo momento era nel simbolo, era per affrontare l'emergenza e dare riconoscibilità alla lista, però credo che Luigi in questo mese di campagna elettorale, anche se i risultati non sono stati esaltanti, ha garantito una visibilità al nostro progetto che altre volte non avevamo assolutamente avuto nei mass media, questo gli va riconosciuto e gli va riconosciuto anche il coraggio con cui ha fatto la scelta mettere la sua storia a disposizione di un'impresa impossibile come la nostra invece di andarsi a casare in qualche lista per garantirsi un seggio. Quindi io credo che dobbiamo andare avanti e fare tesoro delle esperienze passate ma non dissipare eh, quel poco che abbiamo costruito durante eh, la campagna elettorale. Quello che dobbiamo assolutamente evitare, ovviamente qui esprimo un Opinioni personali perché i nostri organismi dobbiamo ancora riunire. Quello che dobbiamo evitare io credo è di pensare che Unione Popolare sia un recinto già chiuso, cioè i puri i giusti che hanno già fatto la battaglia giusta e fuori c'è cioè solo un mondo di eh, o da conquistare o da combattere perché credo che tante e tanti non hanno avuto il tempo neanche di ragionarci sul coinvolgersi o meno nel progetto quindi dobbiamo avere la capacità di fare dopo le elezioni il percorso che volevamo fare prima della crisi eh, di governo e quindi ripartire con umiltà ad aggregare forze e ricominciare subito a dare a costruire il profilo di unione popolare a partire dal programma che abbiamo condiviso per le elezioni e poi ci sono questioni che permangono, che, su cui Ferrari mi ha interrogato in precedente eh, occasione, quello se soggetto del lavoro, oppure movimenti, eccetera, eccetera. Io credo che saremo un casino ancora per un bel po' di tempo e questo è un po' inevitabile perché non abbiamo una tendenza principale che si affermi a sinistra del Paese, né a livelli di movimento né di soggettività politica. Io credo che dalla cultura ecologista dobbiamo eh, assumere tutti la coscienza dei limiti dei nostri limiti e quindi eh, avere una pazienza unitaria che ci consenta di fare in modo che tutte le persone che dopo aver votato ci stanno scrivendo che non sono pentite di averci votato possono ritrovarsi dentro una casa eh, comune che è tutta da costruire. Grazie Maurizio, eh, veramente grazie perché so che insomma, parlare di queste cose insomma, assume anche un carattere, dopo aver fatto un investimento personale così grande come tutti noi del resto, l'analisi di una sconfitta, eh, perché questo si tratta e diventa sempre molto toccante. Però credo se che... posso dire una cosa sulla sconfitta, se mi consenti, io credo che bisogna avere un principio di realtà. Noi siamo sconfitti da anni, siamo piccole minoranze, che appunto tant'è vero che diciamo soggettività che sono state in campo, insomma ne, non vedo molti partiti che hanno resistito 15 anni fuori dalle istituzioni. Ora era oggettivamente importante, Possibile. Poi ci si poteva sperare di fare un risultato migliore, poi la campagna si è configurata diciamo, molto a nostro sfavore, eh, ma non mi dilungo perché non è stato oggetto delle domande, ma magari potevamo prendere il 2%, però magari facevamo un miracolo come è stato in Calabria o a Napoli, eh, però era nelle cose che, che si andasse male. Quindi mh, io credo che tutto questo sconfittismo si può evitare. Eh, lucidamente abbiamo cercato di avviare un progetto in un mese eh, era l'unica cosa da fare è stato meglio che presentarci noi e PAP separati eh, o, cioè non vedo, io vedo questa campagna come l'inizio di un percorso ricostruttivo quindi non la vivo drammaticamente perché non vedo molte alternative a quello che abbiamo fatto a meno che cambiare radicalmente la nostra linea politica e collocazione rispetto a quella che abbiamo tenuto negli ultimi 15 anni, questa è anche una cosa su cui legittimamente compagni e compagni si possono interrogare, però io credo che le questioni poste ai vostri interventi, in particolare da Roberto Musacchio quando ha ricordato l'intervento di Ursula e la guerra, eh, pongano per chi viene dalla nostra storia, una scelta di coerenza che non basta per vincere, nel nostro paese si dice la ragione dei fessi, però davanti alla Fiat nel 1980 c'era il bellissimo Marx con la scritta avevamo la ragione, la forza e c'è rimasta solo la ragione. Ecco, passare dalla parte, insomma, oltre a perdere, perderci pure, non mi sembra il caso. Quindi io francamente non vivo come un dramma il risultato, cioè nel senso che erano le cose ed eravamo pronti anche al peggiore dei risultati che quello che poi si è verificato. Quindi l'isteria di quelli che scoprono di essere una piccola minoranza del paese una volta all'anno quando si vota, ve la risparmio, francamente. Perfetto, grazie, grazie ancora. E grazie a tutti i collaboratori di Transform per le domande. e Grazie a chi ci ha seguito sulle pagine Facebook. Noi questa registrazione sarà chiaramente poi inviata anche alla newsletter che domani, che mercoledì prossimo pubblicheremo e quindi avrete modo anche di seguire in differita questo intervento. Grazie ancora a tutte e a tutti e buonanotte. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.